tantissimi ospiti e ne abbiamo il primo che è davvero un ospite prestigioso e tu mio caro Simone lo conosci personalmente. Assolutamente. Lui è il fondatore della società di servizi e casting e produzioni Vivi la Vita e direttore della Action Academy di Roma con la collaborazione di Maria Grazia Cucinotta, Nando Moscariello. Ciao Nando! Ciao, buongiorno a tutti. Come stai amico mio? Bene, bene. Allora grazie, Beh, stiamo benissimo, seduti, adesso seduti Nando <ride> Anche perché tu conosci anche Simone Sposito, eh. quindi sai che risate da stamattina Allora Nando, Assolutamente. tu sei diciamo un'eccellenza del nostro paese perché comunque con la, con la società che hai fondato hai dato la possibilità a tantissime persone di potersi affacciare nel mondo dello spettacolo e soprattutto con la Action Academy Vuoi raccontarci un pochino come hai vissuto tu questo lockdown? Come l'ho vissuto? In realtà non mi sono mai fermato perché ho sempre lavorato da casa mantenendo tutto attivo, ecco, uh, ci siamo fermati con la recitazione, quello sì, perché con Action Academy era letteralmente impossibile fare le lezioni online per quanto riguarda la recitazione, era una cosa impossibile, quindi sono stato contrario proprio al fatto di dire continuiamo le, le lezioni perché la recitazione è comunque contatto e movimento, quindi era una cosa impossibile, però devo dire che abbiamo mantenuto Uh, i nostri allievi, i nostri attori uh, in movimento comunque anche se stavano a casa perché li abbiamo bombardati uh, di film da vedere quindi uh, si sono fatti una grandissima cultura cinematografica che abbiamo regalato loro un abbonamento Netflix e quindi gli abbiamo dato tutta una serie di film da vedere Combine io grazie. ho continuato <ride> sì. Io ho continuato praticamente poi tutta quella che è stata la, la programmazione per la ripartenza, cioè di me io sono una persona ottimista, quindi ho detto comunque ripartiremmo eh, e poi è stato, è stato così, quindi è un momento di fermo ma nello stesso momento molto molto intenso, ecco, mi sono fermato diciamo così. Nando, ma sbaglio o oh, c'è un progetto? C'è un nuovo progetto, un qualcosa? Mi è giunta voce? Eh. Ah, non lo so, ce ne sono svariati. Eh, parlacene di uno, parlacene di uno di cui ci puoi Vabbè, parlare. Uno, vi posso dire, innanzitutto senso che ci uh, sono svariati i progetti, uh, ci siamo trasferiti, stiamo finendo comunque quelli che sono uh, i lavori... Siamo trasferiti a Palazzo Brancaccio, perché ho preso questa nuova struttura dove comunque ci sarà Action Academy, ci sarà Vivi la Vita e l'ultima nata in casa Vivi la Vita, che è Bimur Management. Eh sì, di quello, eh. io, io mi riferivo a eh. quello, all'ultima nata. Eh. Sì, all'ultima nata che è Bimur, che è un'agenzia praticamente per uh, attori eh, faremo anche intrattenimento seguiremo eh, nuovi talenti e, e talenti già affermati sia nel campo comunque cinematografico che quello dell'intrattenimento e poi come dicevo questa nuova notizia è quella che comunque uh, avremo una sede di 1500 metri quadri l'ex museo orientale di Palazzo Brancaccio dove nascerà un vero e proprio polo artistico no? perché comunque uh, ci saranno... Oh, Vivi la vita, Action Academy e di Murmanaggio. Ma quante cose, lì. ma quante <ride> cose, sei, pro sei proprio il numero uno, ma una persona come Simone Esposito non potrebbe, magari togliamo la, uh, la, uh, come si, la foto di Maria Grazia Cucinotte e potremmo mettere perché anche quella di Simone Esposito. <ride> anche perché 1500 metri quadri, ma... Tutto. Ragazzi. no dico 1500 metri quadri se vuoi vengo a spolverare tutti i 1500 quadri io direttamente non so se ti conviene eh, perché è una grande fatica eh lo so, <ride> lo so allora Nando vogliamo dare qualche riferimento a tutti i nostri ascoltatori dove possono avere maggiori informazioni di questi nuovi, nuovi progetti e dove ti possono contattare guarda allora innanzitutto possono andare per uh, tutti quelli là che vogliono seguire e i casting e le produzioni che facciamo possono andare su www.vivilavita.tv invece per tutti i ragazzi che pensano che magari possono uh, avere delle belletà artistiche che vogliono diventare degli attori in questo momento stiamo facendo comunque le audizioni e possono andare sempre sul sito uh, di www.actionacademy.it compilare il form telefonare prendere appuntamento e ci fare la loro audizione e capiremo se avranno del talento ecco. Nando io approfitto della diretta per strapparti una promessa quindi così proprio te la, te la butto proprio lì io prossima sì. settimana uh, facciamo un'intervista con Maria Grazia Cucinotta mi metti in contatto con lei? ma guarda assolutamente Maria Grazia è una persona super disponibile e gentilissima piena di impegni quindi glielo diciamo assolutamente le farà molto piacere se è disponibile assolutamente non dirà di no grazie mille Simone vuoi dire qualcosa a Nando? Beh io volevo dire a Nando che grazie a te insomma molti talenti stanno nascendo, molti programmi televisivi molte produzioni quindi io ti ringrazio e infatti come si dice grazie al casting che insomma l'arte è sempre viva in Italia, grazie Nando grazie Nando grazie, grazie mille grazie, per essere ragazzi. voluto intervenire Buon proseguimento! buona grazie. giornata